Oggi voglio parlarti della pubblicità su Facebook. Te ne voglio parlare eh, facendo una considerazione, che è quella che deriva da tutte eh, le domande che spesso ci vengono fatte dai clienti. Io credo che ci sia fondamentalmente un equivoco sull'utilizzo di Facebook come uno strumento di marketing, ovvero si ritiene che la pagina Facebook in sé e per sé, rappresenta il nostro strumento di marketing. E il fatto che l'apertura di un profilo Facebook dal punto di vista personale e il collegamento di una pagina aziendale siano tutte delle procedure gratuite eh, spesso induce le persone a ritenere che eh, allora Facebook per promuoverci è sostanzialmente eh, uno strumento Completamente gratuito. In realtà non è così. Facebook ci dà la possibilità di creare appunto una pagina aziendale, ma mh, la creazione di una pagina aziendale, la pubblicazione di contenuti all'interno di una pagina aziendale, anche seguendo un piano editoriale, anche cercando di farlo nel miglior modo possibile oggi eh, non ottiene i risultati che poteva ottenere 7-8 anni fa. Questo perché sostanzialmente il numero delle pagine è cresciuto enormemente. Il numero degli utenti su Facebook è cresciuto e eh, lo spazio all'interno della piattaforma è sempre lo stesso, quindi è chiaro che a un certo punto Facebook deve anche fare una scelta, deve decidere quali contenuti far vedere e quali no Ecco che per questa ragione molto spesso quando noi pubblichiamo qualcosa all'interno della nostra pagina questo contenuto non viene fatto vedere a tutti i nostri fan. Ovvero se noi abbiamo una pagina con 2500 fan, pubblichiamo un post, pubblichiamo un video, pubblichiamo uno stato questo post viene visto da tutti i 2500 fan? La risposta è no, assolutamente no. Viene mostrato secondo una regola algoritmica sulla base della quale funziona a tutta la piattaforma di Facebook, prevalentemente alle persone che maggiormente interagiscono con la nostra pagina cosa voglio dire voglio dire che se noi abbiamo una pagina con 2500 fan mostriamo il nostro contenuto facebook lo fa vedere ad una porzione molto limitata del nostro pubblico qualcuno ritiene che ormai la reach organica cioè la visibilità organica non a pagamento sia ridotta intorno al 3 4 sicuramente dipende dalle pagine la nostra nella nostra pagina aziendale o in altre pagine dei clienti che seguiamo mi rendo conto che col tempo si sta sempre più abbassando e all'interno di quel segmento delle persone appunto che seguono la nostra pagina chi predilige predilige quelli che normalmente interagiscono perché secondo l'algoritmo di facebook il ragionamento che viene fatto è questo se io lo faccio vedere eh, a 2500 persone e su queste 2500 persone iniziano a interagire solo un piccolo Manipolo, così di seguaci i più affezionati, è chiaro che a tutti gli altri tenderò pian piano a non mostrare quel contenuto perché? Perché il fatto che loro non interagiscono viene interpretato da Facebook come una mancanza di interesse. Questo ti fa capire e ti dovrebbe far capire come quindi se eh, ci si ostina a pubblicare continuamente contenuti e si ha una bassissima interazione è addirittura meglio non farlo, cioè cambia contenuti, cambia strategia perché vuol dire che quello che stai pubblicando non piace e eh, Facebook si rende conto, dà in quel caso un giudizio non dico negativo alla tua pagina, però prende in considerazione il fatto che eh, su sull'intera fanbase solo una piccolissima parte poi di persone interagisce. Ecco quindi che se vogliamo effettivamente utilizzare Facebook come uno strumento di marketing, vogliamo rendere effettivamente virali i nostri contenuti, vogliamo cercare di farli vedere a più persone possibili, vogliamo utilizzare Facebook come strumento per intercettare un target eh, che è appunto interessato, che potrebbe essere interessato a ciò che noi vendiamo, ecco che quello che dobbiamo fare è necessariamente è considerarlo non più come uno strumento gratuito ma come uno strumento nel quale investire un determinato budget, un budget che varia poi dagli obiettivi che ci siamo messi, eh, che ci siamo prefissati, però è chiaro che dobbiamo in un qualche modo creare eh, una o più campagne all'interno di una strategia, andando a cercare di colpire quello che è il nostro eh, obiettivo, perché solo in questo modo possiamo riuscire a coinvolgere le persone, ad ottenere i risultati che vogliamo ottenere, sia che eh, queste campagne siano delle campagne dirette all'aumento della nostra notorietà, a far aumentare le interazioni a far vedere un nostro video oppure a far compiere le persone un'azione come per esempio finire nel nostro sito web quindi ricordati che se stai utilizzando facebook oggi senza investire neanche un euro eh, non otterrai neanche un euro da facebook se ti è piaciuto questo video lasciaci like o un commento se sei interessato ad approfondire l'argomento o sotto in descrizione trovi il link per accedere alla nostra consulenza gratuita ti aspettiamo nel prossimo video